È fondamentale potenziare i collegamenti tra Picino e Ostia che oggi sono inadeguati. Questa è una grande opportunità sia per tante persone che si spostano tra Picino e Ostia per ragioni di lavoro, ma anche per valorizzare straordinario potenziale di Ostia, con il suo patrimonio archeologico, anche con il meraviglioso litorale. Per questo stiamo lavorando per il ponte della Scafa, per il potenziamento del collegamento. Dal punto di vista della mobilità dolce, sostenibile, ciclo pedonale, crediamo che una maggiore integrazione eh, dell'aeroporto nel suo contesto attraverso il sistema di mobilità integrata sia una grande opportunità per Roma e per Ostia. Visto che ho l'opportunità di averla qui, la Roma Lido ci sa dire qualcosa? La Roma Lido si sta modernizzando, adesso è in gestione della Regione Lazio, come sapete, e deve diventare, come nel progetto, nei tempi previsti una vera metropolitana di superficie con sei minuti di percorrenza e treni rinnovati. È fondamentale per tutti, è fondamentale per Roma, è fondamentale per Ostia e per i Teciulici. Parlando invece di viabilità, un altro tema molto sentito per il territorio, il Sindaco Gualtieri ha detto che bisogna lavorare insieme per un maggior collegamento tra Fiumicino e Ostia. Sì, un maggiore collegamento, bisogna anche lì... Eh, dare una, una risposta eh, rapida, eh, il, il grande assente sono le ferrovie, sono le ferrovie perché ci sono aeroporti europei, i grandi aeroporti europei ci arrivano con tre ferrovie dentro l'aeroporto, con due ferrovie metropolitana con infrastrutture che sono all'altezza della situazione. Qui c'è una vecchia ferrovia, addirittura per arrivare, per fare pochi chilometri, 24-25 chilometri per arrivare alla stazione Termini adesso anche senza fermate con l'Expert si raggiunge Termini dopo 40 minuti ma questo inaudito eh, di fronte invece alla necessità di spostare passeggeri dalla strada alla, alla ferrovia quindi i tempi anche lì noi dobbiamo sicuramente affrontarli, accorciarli creare quelle condizioni eh, anche molto rapide per eh, dare una risposta eh, nelle infrastrutture che sono intorno all'aeroporto.